Ciao, sono Serena Missori, endocrinologa, nutrizionista, diabetologa e mi occupo di Biotipizzazione Morfologica e questa per me è veramente una missione, tant'è che ho scritto il best seller La Dieta dei Biotipi. Perché? Perché ognuno di noi è un essere unico, ha un suo assetto ormonale, un suo vissuto, gestisce in modo differente lo stress, ha una diversa capacità di metabolizzare gli alimenti ma anche l'ambiente che lo circonda. Quindi ognuno di noi è unico e ha bisogno di attenzioni particolari e questa per me è una missione. Mi occupo delle persone a 360 gradi e utilizzo il cibo in modo funzionale perché ogni alimento è per noi un messaggero e quindi deve comunicare con tutte le nostre cellule e deve far sì che noi si possa ottenere salute e benessere sempre. Ecco perché il mio approccio è a 360 gradi, per me ogni persona è unica, è speciale e ha necessità di essere seguita sotto il punto di vista psicologico, fisico, sia per quanto riguarda l'alimentazione, sia per quanto riguarda l'integrazione, ma anche con l'attività fisica che deve essere parte integrante della vita di ognuno in base alle sue caratteristiche biotipologiche e in base al suo tipo di vita. Questo è il mio approccio alle persone perché mi occupo di medicina funzionale e in questo caso altamente biotipizzata e tengo ampiamente in considerazione lo stress e il mio obiettivo è anche quello di fare un'intera opera anti-aging che inizi dall'infanzia e che arrivi fino alla senescenza affinché le persone possano vivere una vita lunga ed in salute.